Andiamo a fare un po' di parità di genere, così magari proprio faccio tutti i maschi, tutti così. Allora, una giovanissima che sai, ha fatto dell'arte la sua cifra, eh, impegnata in tante iniziative, ma noi siamo contenti di premiare per la sua collaborazione a, eh, al premio 8 milioni, Ilenia Pilato. sempre la direttrice annicelli che si presta per, per il filtro e per la foto, nel frattempo comunicazione di servizio Grazie. che la giornata sarà di spogliarsi perché la mia tra poco lo prende, quindi magari facciamo un po' e un po'. Buonasera a tutti, ringrazio Bruno Macini per questa splendida opportunità che mi ha dato. Con molto Fin dall'inizio ho partecipato alle sue iniziative, alle iniziative appunto di Vila, eh, da Ischia all'arte. Come dicevamo appunto sono diversi anni che io eh, mi occupo di arte, intanto sono artista collagista, eh, colgo l'occasione per eh, comunicare alle persone qui presenti che proprio ieri ho inaugurato una mia mostra personale all'atelier delle dolcezze di Piazza degli Eroi e la mostra è denominata Christmas Shades ovvero sfumature del Natale se avete voglia di passare la mostra sarà aperta fino al 6 gennaio allora. grazie Elena